Buongiorno Fagnano, è il mese di settembre e quindi ripartono i video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì, bentornati a tutti, partiamo con alcune informazioni che riguardano i lavori pubblici che interessano il nostro territorio. Avete visto che stanno facendo dei lavori di asfaltatura e rifacimento delle strade e in molte di queste, dove verranno rifatti anche dei marciapiedi, si trovano dei cartelli consegnato un certo periodo di date all'interno del quale si svolgeranno i lavori, quindi se c'è scritto che il divieto di sosta dal 26 di agosto non è detto che il 26 di agosto iniziano i lavori di asfaltatura, ma quello è il periodo nel quale si svolgeranno i lavori. È chiaro che sono lavori che comportano un certo tipo di disagio per il traffico delle strade, portiamo un po' di pazienza su queste opere perché comunque portano al fine beneficio a tutta la comunità. È il primo lotto di asfaltature che è partito come lavori e prossimamente partiranno i lavori anche del secondo lotto. Magari sul secondo lotto vedremo di informarvi un pochino meglio sulla tempistica dei lavori. Ripartiranno le scuole il 12 settembre con l'apertura e il plesso dell'Enrico Fermi aprirà con i nuovi servizi igienici rinnovati. Potete vedere nel video qualche immagine del cantiere in opera. Quindi Stanno concludendo i lavori e i ragazzi che prenderanno inizio nell'anno scolastico potranno usufruire di questi nuovi servizi. Gli eventi della settimana, o meglio gli eventi del fine settimana, che sono abbastanza numerosi. Domani sera alle ore 21 presso l'area feste, organizzata da Proloco, una serata con una cover dei Pink Floyd. Domenica invece alle ore 8 in Piazza della Repubblica, la Piazza Mercato, il tradizionale mercatino dell'obbistica organizzato sempre da Proloco. Riparte invece domenica, come annunciato già le altre, le altre, nei video precedenti e anche su alcuni articoli di giornali, la festa dello sport dalle ore 8 e sulla Locandina potete vedere ben dettagliato il programma. Alle ore 11.30 per chi fosse interessato, la visita guidata all'interno del Castello Visconteo.